Ciao. Ciao. I gamberoni costano poco, ma la frutta costa tanto, sì. Fragole. Fragole. Fragole che costano 50.000 yen. Tu ve l'ho vista a 40 però questa uva che praticamente te la mettono in uno scrigno Madonna se mi cade Qua la gente la pagano il giusto Non come in Italia <ride> no. che sono schiave. Queste sono quelle che vengono dal Trentino Questa mela unica costa 1,80 euro I kiwi qua costano all'uno 1 euro Questa cosa qui che pesa 1,90 euro È una pera Cioè oddio Chi è che si metteva i bollini della la in faccia? Io sì Timino quel... Se in Giappone avete voglia di sentirvi na babbi e spendere una badilata di soldi, non serve andare in gioielleria, basta che vi recchiate da un qualunque fruttivendolo. Infatti lì la frutta costa, ma tanto. Seba ci svelerà anche il mistero dei prelibatissimi Kudamono e risponderà al grande quesito millenario del perché le pere nipponiche sono tonde. Praticamente stiamo andando nel supermercato meno costoso del Giappone, è eh, ok però è buono quindi almeno c'è tutte le cose fresche Un sacco di gente mi chiede quanto costa la frutta, già che ci siamo vi faccio vedere quanto costa la frutta dai visto che sono qui Questi che sono 5 kaki costano 400 yen, saranno 3 euro e mezzo, che sono altri kaki però dalla forma strana Costano 2 euro e mezzo E la cosa bella è che i kaki si chiamano kaki anche in Giappone Che caccata Queste sono le grapefruits Ossia i pompelmi Costano sempre sui 2 euro e Un pompelmo qui costa 75 centesimi I kiwi qua costano all'uno Costano 1 euro Però poi ci sono anche questi Madonna quanto costano E la madonna 3,50 euro penso 50 400 yen Poi andiamo su frutti un po' più esotici Come l'ananas L'ananas è 3 euro e mezzo Un pezzo d'ananas È 1 euro e mezzo L'uva 2,50 euro Mango eh, Che costa 400 yen La papaya Però vedete Che è un frutto che in Italia Magari costa qualcosina Che costa solo 400 Questo è un frutto che adoro Voi l'avete mai mangiato Penso che in inglese Si chiama dragon fruits Non so come si chiami In italiano Comunque questo Che è un frutto Che costerebbe comunque tanto In Giappone vedete Siccome costa di meno Perché 190 È 1,70 euro Tipo Quindi è poco Il melone Guardate il melone Vedete non costa così tanto Questo melone Sono sui 2 euro. Quindi vedete. Questi sono i limoni americani Che costano comunque 2,79 Quindi 2,50 euro Poi ci sono gli avocadi Che costano 1 euro l'uno I pomodori costa costano 1 euro E poi vabbè ci sono tutti i tipi Quelli che vengono da altri paesi Costano un po' di più Questi sono Madonna Questi costano 2,50 euro Questi Però questi boh, Saranno un po' costosi Cioè abbiamo altre cose Ci sono le banane Le banane costano pochissimo Anche in Italia penso Tutte queste banane Della cicchita Chi è che si metteva I bollini della cicchita in faccia? Io sì Costano su 50 centesimi, vedete questo è un po' di più Non lo so, le mele, quattro mele Che costano 3 ,20 euro Questa mela unica costa 1 euro e 80, queste sono sempre mele Queste sono quelle che vengono dal Trentino Le mele, tre... no non so se vengono dal Trentino Vengono da Nagano Ken. no queste vengono dal Giappone Vado sempre a sciare a Nagano Queste costano 1 euro, poi ci sono le meravigliose Pere, a chi non piacciono le pere Guardate che belle forme, oh Vai. Queste pere costano un euro Un euro e qualcosina Queste sono le nasce che sono sempre pere Vedete quelle giapponesi sono mille volte più buone di questa schifezza della France Cioè almeno magari sono buone però oddio che aspetto Queste costano quasi 4 euro Cioè 3 euro e mezzo tipo Questa cosa qui che pesa 1,90 kg, È una pera Cioè oddio Questa è una pera di Ken. Rendiamoci conto di che pera abbiamo di fronte. Guardate qua quest'uva, quanto sembra buona. Questa forse è la parte più interessante. Non so perché mi hanno messo le castagne con le pere. Guardate che castagne delle forme meravigliose. 10% di scotto. quindi tutte queste castagne che saranno tipo 5 costano 6 euro. Ma passiamo all'uva. Che l'uva, secondo me, è una delle più costose insieme alle pesche. Che però le pesche oggi non ci sono, non saranno di stagione. Le pesche qua costano tipo 15 euro. Questo, questo bellissimo grappolo di pesche. Queste costano 12 euro. Queste costano un po' meno. Sono l'uva dei barboni. Per il mio canale direi che potrei comprare queste No scherzo Costano 8 euro Però andiamo su su su su su, su. E troviamo questo melone Al costo di 25 27 Poi c'è il 10% di sconto E eh, mamma mia Con 25 euro Ci pronunciamo questo melone Che è anche piccolo devo dire Però vedete che viene con la sua scatola Manco fosse la Wii U Anzi no la Switch E poi c'è questa qua Che costa sui 24 euro E questa qua che costa 30 euro Questa uva Che praticamente te la mettono In uno scrigno Madonna se mi cade Quindi avete visto che sì L'uva costa un po' di più in Giappone Però dipende dai i frutti, I frutti esotici costano meno, però sì diciamo che non è un affare comprare la frutta in Giappone Pompelmi 1 euro, blueberry 4 euro e mezzo per una scatoletta di queste grandezze Fragole, fragole 8 euro, costano tantissimo tipo quasi 800 yen quindi 7 euro e mezzo L'ananas 2 euro e mezzo, il mango 2 euro e mezzo, il kiwi con sotto la ananas di 2 euro e mezzo, io adoro il kiwi va bene, l'uva 4 euro il melone 23 euro le castagne 2 euro cioè adesso non è che vi ho fatto i conti perfetti però per darvi un'idea ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video sono Sebastiano Serabini, se non è nuovo questo canale iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace c'è qui anche la nostra valletta di oggi che è Marco Togni direttamente dal Giappone com'è vivere qui? Qui è molto spettacularis, sì. mi trovo molto bene. Sì, tu che... sei qua da qualche mese. Quando è che sei arrivato? Stangest House? No. No. <ride> e molto bello il Giappone. I gambe sì. gamberoni costano poco. Ma la frutta? Costa tanto, sì. Perché oggi volevamo fare un argomento di cui nessuno osa parlarne proprio. Non troverete nessun, nessun video, penso, su YouTube che parlano di quanto è costosa la frutta in Giappone. Ma secondo me invece non costa tanto. No allora secondo me costa, costa il giusto Il giusto perché appunto diciamolo Costa poco anzi Secondo me non costa tanto vero? <ride> non lo so io, io frutta ma dipende cosa prendete Perché se prendete banane costano poco Se volete mangiare kiwi costano un po' di più Fragole possono costarvi un rene Però tra l'altro ci sono delle fragole che costano 50.000 yen Sì anche, anche l'uva L'uva a 50.000 L'uva l'ho vista a 40... Dai, ah, passi. Sì? Ma un dove? Ma tipo in uno supermercato? No, qui in Ah ok, perché lui gira nei posti fighi, lui è gente della moda. Allora, comunque, e costa di meno a Trento, tu che sei un esperto, perché noi siamo tutti e due di Trento, perché non lo sapesse. Io qua mi faccio arrivare a volte le cassette di mele. Le eh. faccio arrivare, pago una miseria tipo 30 euro. Sì. E ti mando queste casse di mele con 20 kg di mele che sono tantissime. Bello! È una figata. E l'unica cosa è che magari hanno, sei un attimino quel. Puntino marrone, sai no? La mela che non, non è perfetta, perfetta, magari non so. C'è un attimo il bozzetto quindi te la scontano per quello. loro sono perfette. Tipo da Omori ci sono sti siti dove tu compri la cassetta di mele da 20 kg te la mandano, costa una miseria. Però appunto c'hanno i bozzetti. Sì, perché in Giappone se non sono perfette non le possono vendere. Non le troverete mai nei supermercati delle mele non perfette. No. Tra l'altro, la cosa divertente è che te le vendono a pezzo unico. Tipo una mela, due mele, non, non al chilo, ma a pezzo. Sì, eh, no, in Italia non si fa a grappolo. Ti rivendono la frutta. No, paghi sempre ah, no, a chilo. Come mai costa così tanto la frutta in Giappone? Te che sei un esperto di frutti. Perché qua la gente la pagano il giusto Non come in Italia <ride> no. che sono schiavi Il The Guardian che è eh. un giornale molto importante Ha definito schiavi alcuni che lavorano nell'agricoltura in Italia in Soprattutto Sicilia in Sicilia eh. e, Che brutta cosa Oh non è che lo dico io C'è scritto il The Guardian Lo metti lì eh. Donne vengono stuprate, chiate e tutto mm -hmm. E oh, Quella è una situazione che c'è in Sicilia Poi comunque in molti altri posti in Italia Quanto vengono pagati quelli che raccolgono frutta e verdura? E eh, non, so. non lo so Una miseria io ho eh, la mia famiglia, ha comunque mele e anche eh. ciliegie. e mi sembra che li pagano benino Sì, in Trentino In Trentino la situazione è diversa, ma il Trentino non è in Italia <ride> Tu sì. pensa alle zucchine, al mm. Poli a Trento sì. costa un euro un chilo di zucchine Li vengono da, eh, dalla Puglia Come Più. fanno? Un euro è veramente un... vuol dire che chi le ha raccolte le eh, infatti, quanto? pagate un centesimo forse Sai sì. che sì, volevo dire ancora sulla frutta? E io faccio una domanda che mi chiedo, ma perché le pere in Giappone sono tonde? Perché? Non lo ah, so, le pere. La le frutta. pere? Sì, sono, eh, non, non sto so. parlando di gnocchi di bambù. Le pere sono spettacolari se in Giappone. Le pere sono tonde. E eh, non sono comunque anche le, le, le pere più. Eh. Le pere più a forma di pera Quelle più, sì quelle pere. Dipende da, da, da quanti anni ha Ma adesso del cane Basta, basta Poi cos'altro si poteva dire delle, delle mele e delle pere Qua costano di più dai frutti vendoli Perché i frutti vendoli sono rigorosamente Comunque frutti e verdure Comunque coltivati da giapponesi in Giappone Mentre se andate magari in certi supermercati Vi danno quelle da, da esporto Che costano di meno Che pagare la manodopera in Giappone Comunque allora vi farò Vabbè Però eh. posso dire una cosa? Sì, allora, di qualcosa No, lei, no di qualcosa. ti dicono la, la mela, un euro una mela sì, ma 3. è una mela che ne vale 5. Sì, però non è che sia tanto. Cioè, il costo. Voi quanto spendete in Italia di frutta al mese? 30 euro. In Giappone, se comprate la frutta, pagherete 60. Ma non è così tanta la differenza rispetto mm. all'Italia io, io, sì. Ho più differenza sulla carne che sulla verdura. Carne, senso, pere. Per... Dici, sì, ecco. Parlaci delle pere, dei cucumere. Hanno sempre davanti qua il picciolo. Cos'è? No, le pere, le pere. Sì, iari, ieri, fagli. E, e, e, mettile qua. Che mi ha detto <ride> Bene, grazie mille per aver visto questo video. Se siete nuovi e non avete mai visto il canale di Marco Togni Male, andatevi a iscrivere Ciao! Ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.